da dire anche quest'anno il giudizio che emerge dall'esame dall della legge di bilancio del governo eh, è un giudizio estremamente negativo. Abbiamo deciso di anticipare per quanto possibile i tempi di presentazione del, del nostro rapporto per cercare per quanto possibile di intervenire se non altro eh, nel dibattito. Eh, 115 proposte che avanziamo tanto dal lato delle entrate quanto dal lato delle uscite eh, suddivise in sette ambiti per una manovra di oltre 40 miliardi di euro, ma una manovra che come sempre contraddistingue e sbilanciamo, c'è cioè una manovra a saldo zero, perché come tutti gli anni ci sentiamo ripetere che ce lo chiede l'Europa, che l'austerità, che erano questo, che c'era questo lì, noi volevamo mostrare che Condannando fermamente quelle che sono le misure di austerità e le imposizioni dell'Europa, condannando fermamente quelle che sono eh, il quadro macroeconomico entro il quale ci muoviamo, malgrado questo sarebbe possibile effettuare delle scelte radicalmente diverse, tanto dal lato delle entrate quanto dal lato delle uscite. Oggi noi presentiamo una contromanovra, eh, una contromanovra eh, di dimensioni molto più grandi rispetto a quella eh, proposta dal Governo, eh, è una manovra che... Eh, cerca di intervenire sul lato delle entrate essenzialmente eh, proponendo una manovra fiscale che vada nella direzione di equità e progressività da un lato e dall'altra parte però interviene e quest'anno in modo abbastanza eh, accentuato anche rispetto agli anni scorsi a un riorientamento delle risorse che pure sono rese disponibili eh, dall'assistenza stessa legge, eh, pro, dal, dallo stesso disegno di legge di bilancio. Ehm, Nell'elaborare le proposte che noi presentiamo stamattina siamo partiti essenzialmente dalla considerazione che eh, la manovra presentata dal Governo quest'anno è una manovra che ancora una volta rinuncia a eh, avanzare una proposta eh, di lungo respiro capace di rilanciare le, la nostra economia. Da questo noi siamo partiti eh, cercando di eh, proporre eh, delle eh, misure che andassero da un lato invece a rafforzare quei settori dell'economia che potrebbero eh, offrire un contributo maggiore ha una ripresa sia sul piano economico che sul piano anche eh, dell'occupazione. Dall'altra parte però eh, come sempre sbilanciamoci si preoccupa molto anche della crescita delle diseguaglianze sociali e quindi interviene con diverse misure a ehm, riequilibrare eh, la, le, le, le diseguaglianze che eh, caratterizzano sia il nostro sistema finanziario fiscale, sia invece il nostro sistema di welfare che eh, nel corso degli anni è stato sempre più aggredito dai tagli alla spesa pubblica. Io ovviamente non potrò elencare tutte quante le proposte, ci saranno anche i colleghi che interverranno a presentare le singole proposte per le singole aree. Eh, quello che credo forse sia più utile eh, evidenziare è che eh, noi oggi ci troviamo a presentare una contromanovra che da un lato riprende proposte che sono proposte storiche, che la campagna avanza da tempo, dall'altra parte però eh, fa i conti anche in modo molto dettagliato con il disegno di legge di bilancio eh, avanzando delle proposte di eh, riorientamento degli stanziamenti che in alcuni articoli del disegno di legge sono eh, previsti e poi vi sono anche alcune misure nuove che sono il frutto diciamo dell'esperienza dell e dell'elaborazione delle organizzazioni che fanno parte della campagna e che fanno co i conti con delle esigenze e dei bisogni che invece continuano a essere ignorati eh, da chi eh, ci governa. Eh, tra eh, le proposte storiche eh, sicuramente Diciamo, lo dicevo prima, una man manovra fiscale eh, che è improntata all'equità. E alla progressività un, quindi un intervento che cerca di alleggerire il peso per le fasce di reddito più basse invece andando a, a caricare un po' di più eh, il peso fiscale sulle fasce di reddito più alte eh, la proposta ancora una volta eh, la riproponiamo quest'anno di eh, eh, un'applicazione della tassa sulle transazioni finanziarie eh, che sia più estesa applicabile a tutte le azioni e a tutti i derivati e anche nel caso delle azioni in tutte le singole operazioni il taglio alle spese militari, la cancellazione dei finanziamenti alle scuole private e alle grandi opere un piano di mobilità sostenibile e fondi maggiori per il funzionamento del sistema pubblico di istruzione universitaria Universitario, nonché eh, investimenti significativi anche nel settore della cultura e della conoscenza e a sostegno dell'altra economia. Vi sono invece, lo dicevo, proposte nuove. Eh, questo eh, evidenzia anche il fatto che eh, ehm, la eh, presentazione, lo dicevamo prima, di un diciottesimo rapporto non, eh, non è un rito, non, non risponde all'esigenza eh, di presentare ogni anno eh, delle proposte che per forza devono essere alternative a quelle del Governo, ma è frutto appunto di un lavoro che va a analizzare in dettaglio quelle che sono eh, le esigenze eh, delle persone che avrebbero bisogno di un rafforzamento dei, dei propri diritti. Allora da questo punto di vista eh, fra le nuove proposte eh, credo sia utile eh, segnalare innanzitutto la scelta che sbilanciamoci eh, suggerisce di eh, rafforzare in modo deciso l'impegno dello Stato in campo economico attraverso eh, innanzitutto una definizione di un indirizzo che sia di carattere strategico ma poi anche mettendo a disposizione risorse sia nel campo della ricerca, che nel campo degli investimenti in quelli che noi individuiamo come tre settori prioritari ai fini del rilancio della nostra economia, quello dei servizi verdi, dell'innovazione tecnologica e del rafforzamento dei servizi di welfare, perché è vero il welfare comporta sicuramente dei costi ma non dimentichiamo anche che è un settore che con opportuni investimenti pubblici potrebbe creare e mobilitare anche eh, nuova occupazione ehm, tra le proposte vi è anche quella che eh, fa i conti con quello che è successo nell'ultimo anno, nell'ultimo anno noi abbiamo avuto una crescita esponenziale dell'utilizzo dei voucher eh, secondo gli ultimi dati INPS a fine settembre eh, erano stati venduti 96 milioni e mezzo di voucher noi eh, riteniamo che questo si uno strumento che sta eh, in qualche modo contribuendo a precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro e quindi pensiamo che potrebbe essere utilmente aumentata la tassazione eh, sui voucher. Ehm, L'opzione per un riordino complessivo dei, degli interventi dei servizi di welfare. Il disegno di legge di quest'anno di bilancio prevede diverse misure eh, che consistono, ancora volta. Una volta in erogazioni monetarie, ehm, quando noi pensiamo e lo stiamo dicendo da molto tempo, sarebbe molto più utile investire le risorse disponibili a sostegno di un rafforzamento dei servizi pubblici. In particolare con la manovra di quest'anno, noi eh, proponiamo di eh, riorientare alcun, le risorse destinate a queste misure eh, al rafforzamento dei, del sistema dei servizi eh, per l'infanzia e all'aumento dei eh, fondi sociali, ma anche alla garanzia di, delle pari opportunità. E riprendiamo qui una proposta che avevamo già fatto per la prima volta l'anno scorso, quella cioè di eh, introdurre eh, il congedo di paternità obbligatorio per 15 eh, giorni. Eh, tra le diverse proposte c'è anche quella che fa i conti con uno dei temi che sta al centro anche quest'anno in qualche modo della manovra del governo e della eh, presentazione del disegno di legge e di bilancio e che tra l'altro è oggetto anche di confronto con la Commissione europea. Avrete letto oggi eh, che in qualche modo ci sono indiscrezioni in base alle quali entro domani dovrebbe avere, arrivare una lettera eh, della Commissione europea al governo che dice la sua sul eh, disegno di legge di bilancio e, e in indiscrezioni dicono che ci, eh, sarebbe mantenuta una riserva uno dei temi e dei fenomeni che sono al centro del confronto fra il governo e l'Unione Europea è quello relativo alle politiche sulle migrazioni anche quest'anno come l'anno scorso il governo ha richiesto maggiore flessibilità di bilancio adducendo proprio la straordinarietà della spesa che deve affrontare in questo ambito noi da questo punto di vista eh proponiamo che eh, una buona parte delle risorse che sono ad oggi allocate nel capitolo eh, di bilancio relativo all'accoglienza straordinaria e anche purtroppo alla detenzione dei migranti venga riorientata al sostegno dell'accoglienza ordinaria ma soprattutto delle politiche di inclusione sociale eh, dei migranti e dei richiedenti asilo senza le quali anche lo, un, un sistema di accoglienza si è pure ampliato è comunque destinato a, ad implodere tra le altre misure a cui teniamo molto sicuramente eh, l'introduzione e la sperimentazione una misura di sostegno al reddito e ehm, ancora una volta eh, ci troviamo a chiedere in particolare ai parlamentari ce ne sono diversi presenti eh, che vi sia eh, una, un intervento da parte del Parlamento per aumentare le risorse destinate al servizio civile eh, universale. Ehm, C'è un, un, un articolo del disegno di legge di bilancio che noi abbiamo commentato in profondità sia nel corso dell'audizione che nei documenti che abbiamo preparato, eh, quello è l'articolo 21 eh, il quale eh, prevede eh, l'istituzione di un fondo di investimenti per eh, le eh, Infrastrutture, questo poi ne immagino ne parlerà meglio eh, l'amico Lenzi. Eh, C'è un problema in questo articolo. L'articolo eh, effettivamente stanzia comunque risorse significative anche sul bilancio di quest'anno: un miliardo e nove eh, di euro eh, destinati appunto agli investimenti, il problema è eh, che eh, vi sembra rientrarci un po' di tutto e allora come appunto dicevo prima la sensazione è che appunto in mancanza di una strategia poi si proceda come al solito eh, nella previsione di eh, eh, investimenti e impiego di risorse a pioggia senza fare diciamo, delle scelte strategiche ben precise. Eh, non mi voglio ulteriormente dilungare perché vorrei lasciare diciamo, la possibilità alle organizzazioni che sono presenti di eh, intervenire. Mi eh, consentirei soltanto di eh, aggiungere che eh, il senso del lavoro che poi sbilanciamoci fa ogni anno è quello di eh, evidenziare che anche in una fase come questa, che è una fase sicuramente molto complicata dal punto di vista economico e anche politico, eh, tuttavia eh, i governi mantengono una propria discrezionalità nelle scelte di allocazione delle risorse e eh, diciamo, l'esercizio che Smilanciamo ci propone ogni anno è quello che in qualche modo vuole trasmettere un messaggio eh, chiaro al nostro modo di vedere cioè anche in questo contesto e anche in un contesto in cui eh, comunque le politiche nazionali rimangono sudditanee alle eh, politiche di austerità imposte dall'Europa, è possibile fare scelte diverse anche senza mettere a rischio i conti pubblici. E questo è un messaggio che secondo noi è importante continuare a lanciare perché la creatività diciamo così, delle misure che eh, eh, ogni anno eh, vengono elaborate eh, in qualche modo dimostra che non c'è niente eh, di eh, ineluttabile nonostante appunto i vincoli eh, con cui dobbiamo confrontarci e, e ultima notazione mi permetterei di aggiungere che eh, in qualche modo anche l'esito diciamo, delle elezioni americane per ultime ma insomma di molti eh, di molte consultazioni elettorali degli ultimi eh, mesi, sembra in qualche modo diciamo, evidenziare il, il, rischio, il forte rischio che fasce ampie della popolazione eh, nel momento in cui non eh, trovano nelle istituzioni che sono chiamate a governare. Eh, la possibilità di vedersi garantiti alcuni diritti fondamentali eh, e di aver garantito una qualità della vita decente eh, rispondano in assenza di grandi punti di riferimento collettivi alternativi con voti essenzialmente di protesta che purtroppo in questa fase tendono diciamo, anche ad avere, assumere eh, caratteristiche eh, preoccupanti e quindi probabilmente sarebbe sicuramente utile che eh, i governi si ponessero maggiormente il problema di rispondere meno alle esigenze diciamo di equilibrio dei bilanci pubblici cosa che comunque noi anche con la nostra eh, contromanovra continuiamo a considerare e si preoccupassero un po' di più eh, di eh, adottare provvedimenti di grande respiro capaci di modificare la qualità della vita delle persone. Alfio Nicotra, voi per un Ponte Perra avete chiesto una cosa molto specifica da emendare in base a questa finanziaria. Ho espresso una preoccupazione che nell'articolo 54 della legge di bilancio, la cosiddetta operazione strade sicure delle forze armate, cioè l'impiego delle forze armate in funzione dell'ordine pubblico, è previsto espressamente che le forze armate siano dispiegate durante Il G7 che si terrà a Tormina ormai nel maggio del 2017. Noi siamo reduci da un'esperienza negativa al vertice del G8 di Genova con una città blindata e una repressione di piazza e con eh, la vicenda tragica di Bolzaneto e della Diaz. Eh, non ci pare che le forze armate siano in grado di contenere manifestazioni democratiche di popolo e comunque non è questo il compito istituzionale delle forze armate. Pensiamo che i Parlamenti farebbero una cosa giusta e saggia a cancellare questo aspetto dell'articolo 54.